Ciao ragazzi, ciao a tutti e a tutti il eh, nuovo video che c'è anche stasera perché c'ho voglia di, eh, ovviamente, c'ho voglia di struccarmi, lavarmi i denti con voi, struccarmi le e lavarmi i denti con voi, di sperando che questo video vi piaccia Innanzitutto utilizzo questo spazzolino qui, questo questo qua, si vede, sì. Bene, sì. Eh, con questo è bifo c'è della della senso lineare e lavoro i denti ovviamente quanto più mi ritrovo ancora freddo se non credo, solo che mi e basta vediamo un po' adesso cosa il vino il resto andrò come al solito a tagliarlo vediamo cosa riesco a tagliare Vabbè, a voi non mi ricordo che ho già detto anche troppo pronti? dai di questo voluto io qui perché l'altro l'ho finito però questo qua l'ho finito quasi questo e sto andando a iniziare questo della Tantum verde e spese placca antiplacca 4,99 aperta e mi sta piacendo vero tanto Adesso mi devo striccare le sopracciglia Perché non sembra questo stato Devo striccare le sopracciglia con questa qua della micellaria mia skin acti Skin acti. Acti. Non ti riesco a parlare, va bene? tanto non mi sono truccata tanto solo di sopracciglia, gli emeriti. Ah, che rilassamento, Se non potete capire voi il rassamento che provo in fronte eh, alla telecamera e anche non mi sto Struccando o truccando. Bellissimo. Ok, ora questo l'oggetto di là eccomi qua allora dunque ragazze mie innanzitutto ci tengo a ringraziarvi perché mi state seguendo tantissime non dico tantissime però pokemon buone è sempre meglio così allora, ragazze, non so cosa abbia registrato finora perché mi sto sempre riprendendo con la canon, non sempre con il telefono. Perché mi accorgo che il telefono mi sta schierando di parecchio, di parecchio, ma parecchissimo i video, e quindi eh, la grana dei video non è bellissima da vedere neanche da eh, come si dire <ride> neanche da ascoltare. Quindi a questo punto, da evitare che si sente tutto il chiasso della TV. E io, che mi risciacco, mi lavo i denti e via discorrendo. Ehm, aspettate un secondo, vi dicevo: tutto il che di voi, e tutto chiesto dalla TV. Io, che sto lavando i denti e via discorrendo, appunto, via dicendo. Preferisco mettere una bella musica di sottofondo, così potete voi fare, fare in modo che da voi vi possiate rilassare anche se non guardate totalmente lo schermino del telefono o che siate computer l'iPad o quello che volete voi almeno vi rilassate mentre ascoltate a me o mentre parlate con altra gente ok? niente ragazze il video termina qua nel frattempo vi metto eh, questa crema qui della Vichy che sarebbe questa e mi tolgo gli occhialetti poi vi saluto intanto mettete un bel like di supporto un commentino e attivate la campanella se vi iscrivete e noi ci si vede al prossimo video ok questo è tutto sì è vero ho fatto la mattina non solo la sera ma perché mi piace a me infescare il viso con un po di questo prodotto non ho ancora fatto la ceretta perché avendo questo problema all'interno della bocca non conviene quindi preferisco evitare ovviamente vedete se esce in un altro secondo come diceva make up idea che non mi ricordo il suo nome ricordamelo qua sotto il nella sezione nei commenti se ti ricordi oh, se no scusate se mi, se, mi, se, mi, se mi puoi dire il tuo vero nome perché Makeup idea non mi ricordo come ti chiami il tuo nome reale vabbè niente vabbè nulla questo si è completamente assorbito La mia pelle l'ha eh, bevuto E io adesso vi saluto Mi rimetto gli occhialetti Perché sennò non vedo la cippa lippa. <ride> e niente Noi ci si vede al prossimo video Ah, ricordatevi di seguirmi su tutti gli altri social Su Instagram, su TikTok E su eh, appunto Facebook E ovviamente se vi va iscrivetevi Al mio canale YouTube Ci vediamo al prossimo video Ciao